Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco007 E siamo tornati su Kirby Crystal Shards Ok questa parte Mi sa che dovevamo eh. tornare indietro a prendere un cristallo Eh? Non dovevamo tornare a prendere un cristallo No eh, comunque come... questo non è un nemico Quella quella strega Non è un nemico ma ha comunque è una carta nel un nemico I don't care ok Yeah ok sì, certo. no in questo episodio finiremo il secondo mondo naturalmente direi no, che... no cioè ci riusciamo di e magari facciamo solo il primo livello del, del... Mm, terzo difficile allora mi sa che in questo livello ci serve l'elettro mi sa persino elettrodoppio. Oh, yeah? That's what you think! Quindi togliamo questa. Non è troppo facile, no? no? Appunto, posso saltare un po' rimbalzare. Ci schiantare no, ok questo sembra un po' facile non lo è qua si sì, è lo <coughs> vola sta zitto sta zitto a me non lo dice che. sta zitto che sono dei portali tipo mm, ok ora sì, vola vero. vola tantissimo ed è dentro elettro good job Ok, mangio. Ok, mangio. Entra veloce. Niente, veloce, facciamo. Ce l'avresti fatto se ti ho messo non so prima. Che okay, ora, aspetta. Force, ciao. Vola! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kirby è no, no, no, no, no, no, no, no, No, è vero! No, è vero! Wow, e ora? Ricominciamo il livello! Wow! Perché ci serviva bomba. bomba elettro, quindi questo ci serve. Ok, eccoci qua. Abbiamo vinto l'abilità? Meglio Ma, io, Ma ah, chissà oh. che. Chissà che cosa sarà! Sì, sì, sì. Dicono mm. tutti così che okay, ora che abbiamo una bomba luminosa, a dovrebbe fare qualcosa. Secondo esempio, per te, cos'è? Vediamo. Non uh, Ah, prova a Wow. vai tieni premuto. Pesce, ricordatelo tu. <coughs> Pesce, nuvola, luna Pensa di... Pesce, nuvola, luna è difficile. No. vedi? pesce um. lungo la luna dove il pesce? pesce lungo la luna dove il pesce I don't know questo è indietro pesce ah ecco il pesce si sì, saltare restartare uh, mi sa che se faccio esce niente no no non mi sa so che se faccio così È uola. pesce di Tanto non penso che, che sia un Cioè certo. quindi pesce nuvola 1 nuvo. ecco infatti vero? sì allora pesce che non avevo visto nuvola nuvola, nuvola e nuvola. Mm. wow ho sentito il suolo è apparso un cristallo sarà 2 su 3 giusto? sì, <coughs> sì hit! come pagliaccio no! usalo come paracadute, bravo! wiiiiiih ma no! uh, eletto! No. No. ma no! non usato! salvo! ma no! sta roba che serve, ah, ok! ho capito ora che serve, e lo voglio Ora! Voilà. Vai che ce la fai, attenzione, attenzione! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Oh, no. oh, Mario! Oh. Uh, no vabbè! Oh, mini boss! Sì, lo posso attaccare così! Mi facilissimo! Wow. Easter! The... Is there? Abbiamo già tutti e tre i shard, ora oh. non c'è niente. Il fickle level! Mm. Ah, è vero. Ora. prende quei costi che sono lenti. No, mi servono. Sì, sì, li conosci così. <ride> Perché dovrei giustificare? Mi serve, mi serve e alla fine non ti serve. Prendi la carta, al centro. Piano piano, troppo. Mm, vabbè. No, va bene niente, le cose ci servono, lo dobbiamo completare il 130. Beh, è troppo corto il, il, il mondo così. Uh, c'è già il boss! Eh si, sì, eh, abbiamo fatto metà del mondo l'altra volta. Uh allora, non possiamo attaccarli io per ora. Si chiamano Pizza, intanto. Aspetta, questo qui è il boss eh, che stava pure in placard, eh... Sono un riferimento. Un ologramma, quello. quello lì. Non, non fanno gli ologrammi così, so, però, però, però sono un riferimento a quello. Sì, l'avevo capito. Forse che non fanno quello, il gioco. Si va per prenderlo. E quanti sono? Vediamo. Sono 4. Sbagliato. 6. Sbagliato. 8. Sbagliato. 5. Sbagliato. 8. Sbagliato. Sono 3. How? Ah, giusto. Rosso, verde e blu. In questo gioco sono 3. Sì, è so. quello... il rosso, verde e blu sono i colori che si usano per il tuo si uh, Sì, sono i colori della luce, sì, lo so. Sono i colori prima della luce. Allora, ah, no, non posso volare troppo in alto perché... Beh, se... Perché mi... non fugge. No, perché si stava alzando il coso, quindi non potevo volare. Allora... Questa è la seconda fase, la seconda fase. La, la seconda fase, in cui. Hai sbagliato loro si... a parlare, ora sono felice. Allora, in cui loro ci, ci lasciano questi proiettili E' colfile con lo stesso colore. Non è vero. Sì, è vero. No, è inutile. Si vede. È inutile! Yeah. Te lo dico io, io ci ho giocato su no! I know every I know everything. Guarda. Guarda. Ah. Sì, bravo. Si sì, fanno pure danni. Lo, lo sapevi? Sì, lo sapevo. Da Cerco di, di mangiarmeli. Ecco, ora lui <coughs> non diventerà nostro amico, ma sarà. sarà neutrale. Sì. sì non nostro amico. Cioè ora, ora che non ci attacca più non è il nostro amico. È neutrale, <susurra> e basta. Lui è basta. È possibile, attacco... non lo possiamo più colpire, lui non colpisce lui e tu sei morto. <susurra> Scalissimo. Ci prendiamo alla seconda fase. Tentativo okay. <ride> numero 4. Beh, non tagliamo, tanto cioè abbiamo fatto il punto di recupero. Appena uccidi uno però, no. Fai il punto di recupero, a meno che non hai poca vita. In quel caso è inutile, ho sprecato. Prova a rimanere alle Ma tutti è la stessa mossa. Sì. Ah no, il verde è no. Il verde è Tu prova a non subire danni finché non uccidi uno. Se riesci a non subire danni uccidendo uno crea il punto di ecupo. Altrimenti se subisci pure un danno non lo creare. Ah, quindi non la fanno ogni volta che perdi un nemico. Tu colpisci lo stesso. Qua è difficile però. che non lo creare più lo crea il punto di ecupo. Carica quello. Sì, ma è impossibile farlo, guarda. È impossibile colpire. Sì, ma pure tu stai le piattaforme più larghe sono quelle in cui spavolano quei posti, tu cerca di stare larga quando vedi che un casino di cosa puoi pensare vuoi fare a fare a me? no, faccio io, tu non sai manco a giocare io so giocare con l'assi salvo come mi si aspira ecco come si gioca qui comunque da, da qua sotto potete vedere i pizzi che si stanno preparando la battaglia i? i pizza che è pizza? questi due, questi, questi tre L'ho detto all'inizio della post fight. Ok. Comunque non stiamo tagliando perché non serve. Cioè ci prendi mezzo secondo a ricaricare il foglio. Lo so che sembra un po' citare, però è soltanto per risparmiare tempo. Cioè insomma tanto... tanto la prima fase è troppo facile per morire. Ho colpito l'altro proiettile invece col colpire i pizza. Ah, parole famose, la, la prima fase è troppo facile per morire. Però hai perso tre di vita nella prima fase. Non sono morto. Ah oh si? Sì. Perché colpisce i proiettili? Che ti fa? Mori! Noo! ma farò un attacco supersonico che non riesco a scopo. Supersonic, speed! Colpisce <ride> i proiettili! Ma hai scivolato! Troppo tanto non è un la a fare. Ah, mi sì. sa che devi volare. Perché non hai provato a volare? Perché sono stupido. Ah, quindi Ok, ora.. Diciamo che ricominciamo la battaglia, ok? No. Ora puoi volare, non sai che puoi volare. Quindi dovresti riuscire a farlo, no? Alleluia! Rosso! Oh, L'ho mangiato! L'ho mangiato! Sì, l'hai mangiato! Vai! No! Stai per uccidere il rosso, stai attento! Ok, ora vomita! Ora! Ora, ora, ora! Ok, Vola. posso col... colpire. Vuoi fatta colpire? Non lo so! Mi sento colpire i proiettili! Vola. Ah, è morto è blu, alleluia. Ora non serve volare, visto che ce ne sono due che non posso colpire. Vabbè, serve per precauzione. Mm. Mm. Okay. Alleluia! alleluia. Ah, questo è stato il boss più difficile uh, nella in mia inter intera vita. Nella mia entire life. Okay. Ah, ah. Ah. Ah un uh, c'è, del de dosso e tutti gli altri due è molto ciccione come persona poi per sentirmi che è morto di sete il via via via via via via via via via via via via via via via via via una una Una via via via via Vi via la fame del mondo! Sì, gian, certo. gian. Ecco, vedi? Ah, wow. <ride> Se fosse così facile, allora uno si disegnerebbe sì. i soldi, sarebbe milionario. Eh, ma non servirebbe, perché si, si potrebbe creare tutto quello che vuole. Tipo, si potrebbe creare una barca lui, invece che comprarla. Che magari sono pure sold out. Allora, facciamo il primo livello. E basta. Solo il primo livello? Perché è tardi. Secolo. Quindi sì, acqua star Si, acqua. Può anche se è tradotto in acqua in inglese. Non lo sapevate? Ora lo sapete. Sei vincibile così? Do do do. Sì. Comunque così. i vulcani non danno l'abilità vulcano che è fuoco.. fuoco.. Uh, poco roccia, ma abbiamo vita abilità a roccia che è molto stupido lo so però mi micro possono dare l'abilità la ah roccia sì. e chi lo programma perché non possono dare l'abilità combinata? ecco, lo la l'abilità vulcanica è brutta non ti fa neanche muovere appunto anche un pesce uh, poi ci serve un attimo, mi sa che ci serve roccia roccia è un'altra abilità Pietro ti serve Pietro se cadi in un buco che succede mi sa che muoio visto che colpisco il pesce ma no, vediamo mi sa che è negativo non c'è nulla che ecco lui <coughs> ci serve ma eh, tanto sta l'altra roccia qui oh you say so i don't think ma che cos'è un rocciataglio ce lo faremo dire da francese. Rocciataglio è un, è quando perché uno prende un coltello e lo ficca su una roccia, però la roccia non si rompe perché il coltello è il labbro. E cosa succede alla roccia? Niente, è scarso. La roccia è rimane. La roccia, quando la roccia. incontra un coltello. Taglia! Diventa una massa chiodata! No, si intaglia e diventa una scultura. Wow, molto utile! Kirby fa le sculture dei suoi amici perché lui è, ah, adora molto amici. I suoi amici. Chi c'è? Oh, Q, c'è quella la bolla, Rick, c'è un... un guala. Non mi ricordo il suo nome com'era. Almeno io. Chip chip qualcosa del genere... Ah no, quella era ChuChu. Q, poi... Mi sa che può diventare pure Fine. Ok, scusa che taglio. Vai veloce, non perdere tempo. Cioè era Q Lascia stare dai veloce, nel confine di livello. Tutti questi fanno un po' schifo, però... Tipo... Kind. Ah. Eccolo qui. Beh, busta la stabilità che fa schifo. No, no, serve. Ok, allora non la usare. <ride> <ride> uh, bello! Dagon che sono praticamente i cannoni della, della generazione vecchia. Di, quindi, in generazione di Kirby dugge la generazione di Kirby, in Kirby spada e Kirby scudo. <ride> Bravo, sei contento ora? Ci prendiamo tempo. Un po quella battuta orrendibile. Quel nemico diventerà un nemico nella, nel. nel. nel. nel. nel. nel <ride> uh, Marco per piacere non morire anzi crea un punto di ah, no. Sì. comunque quella di prima era Chuchu. un'amica di qui, Wow. le molle no, quel tizio là che sta nell'abilità oh, scopa cos'è? è un pinguino un pinguino perché scappa? perché se... ha paura di noi perché è stupido. Ah, non era questo il livello. Era un altro. E la butta. No, non rischiamo che magari non taglio. Che cavolo. Fai il ghiaccione. Fai niente perché ti trovi. Quelli ti mangiano, eh. Quindi. Bisogna <ride> stare attenti. A voi vola, a voi voli, dai. Ecco, muori. Questa è Chuchu. Quanto spero Sperti, non sarebbe sempre l'abilità. Ma mi serve! Ma non devi uccidere per forza il nemico. Ah, quello era utile. Chip chip. Eh. Quello che ho chiamato chip chip. C'è un cosciotto, no, cibo, cibo, non cascata Vai, ora vai a muovere. Io ho dei nemici, ti prego. Non, ci, non, non posso, poi muoio, vedi? Sì, grazie. Se tu ci metti due ore a passare, è ovvio che muoio. Ma come faccio? È una cascata, è normale... È mm. normale che ci metto due ore a passare, è una cascata. Vedi che muove. Uh... no ok ci arriviamo a quel punto ok siamo tornati al punto più o meno direi si sì, è questo vedi che c'è puerto allora no, questa volta non abbiamo presa la vita perché sì perché è inutile e ora uh, cerco di prendere quella toppa non ci riesco si allora. è troppo utile questa vita uh. ah bello boss. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, che no, andata perduto. no, no, no, secondo? Dovrebbe essere. no, io Io. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, abbiamo un trame. si sì, qua ci serve cos'è che ci serviva uh, ghiaccio bomba si sì. ghiaccio bomba come fai ghiaccio si sì, ghiaccio questo, questo è ghiaccio si sì, sì, no. qua ghiaccio ghiaccio bomba si sì, ma dove è ghiaccio? E ghiaccio c'è la prima bomba non c'è non c'è questo livello oh, dobbiamo tornare Uh, questo shard lo prendiamo in un altro episodio perché qua siamo a corto di tempo. Ah, Quello manca. del ghiaccio bomba intendo. Perché hai cambiato abilità allora? Eh? Non sapevi che bomba. Se sapevi che bomba non è a questo livello. Perché allora non è cambiato? Prendi la carta. Perché? Non sapevo che era il ghiaccio bomba. No, Perché hai mancato la carta? Ok, quindi la prossima mancato, quindi la prossima parte andando. di Kirby 64 del Crystal Shards continueremo a il pianeta Aqua Star. Sì. Alla prossima, Alla quindi prossima. Ciao. Ciao.